E eh ma lui è, lui è Ah, qui non lo possiamo sapere. No, ah, perché è lo so. Adesso imparerò dopo. Quando, quando comincio da qua, vado eh. qui sopra e eh. da qua sopra comincio a vedere piano piano la gente che viene dentro. Ah, sì? Mi sono appena collegato. Ah, due, c'hai cioè due. Adesso ne saranno un paio, sicuramente. Uno non sei tu stesso, no? <ride> no che Ma in autofagia. Sei già lì e adesso ah, vediamo, ok abbiamo già quattro, mm, grande, quattro allora ragazzi tra 10 minuti cominciamo, allora, qui, abbiamo Gas Ma... qui abbiamo uno dei relatori, Gaspar Gaspar Gaspar Girolamo Gaspar Gaspar Gaspar Gaspar Gaspar Gaspar Gaspar vince Arma. Vincenzo Armaroli, Vincenzo Armaroli, vince arma, Gaspar Gaspar c'è già qualcuno in chat? no No, adesso no, Il chat lo faccio Comunque, con me se qualcuno no. vuole interagire con la chat, vuole fare domande lo può fare tramite te no? certamente però Ti bisogna che qualcuno mi dia una mano perché non posso farci no 3, ma 3, è senso che qua tu leggi la chat? vado dopo devo ah, uscire da qua, è... qua ah, e bene. va bene va bene allora, allora, ehm... certo, Ciao, abbi. io sono Girolamo Venturi ah, e okay. niente, cosa a dire? No. Ah, C'è un giro veloce nelle cucine allora, prima che... Va bene, come La vuoi. La vita eh. è quello che manca, insomma, in sintesi, insomma. Mi vuoi fare qualche domanda, non so? No, ti spiega un attimino eh, questo evento di cosa... Guarda, allora, mi hanno invitato come relatore e niente, insomma, io sono stato... Tu, innanzitutto tu chi sei? Io? Cioè... io sono maresciallo dell'Aeronautica. Ah, eh, di... Mi sono approcciato diciamo, a questo stile di alimentazione, diciamo, si dice innovativo, ma è antico. Possiamo Roma... dire, chiamarla fruttariana? Sì, fruttariana, volgarmente. volgarmente, però è bello dire anche fruttariana, perché vuol dire, non è che si offende nessuno. Perché in italiano sarebbe carpotecnica, carpotecnica. Ah, esatto. la, ma la carpotecnica diciamo, è una manipolazione che tu fai sul frutto, invece il frutto tu lo, lo, lo raccogli dall'albero, quello è in simbiosi, no? quello è il miglior fruttarismo. Però chiaramente, eh, che dire, insomma, la frutta è sempre stata diciamo, l'alimento cardine dell'uomo, soltanto che ci sono stati diciamo, degli eventi, che hanno eh, delle glaciazioni che hanno distrutto diciamo, l'ecosistema, che poi l'uomo si è dovuto adattare a mangiare diciamo, semi, verdure e quant'altro. E chimicamente, biochimicamente diciamo, non è cibo specifico, in quanto diciamo, hanno dei nutrienti molto sbilanciati rispetto diciamo, alla frutta che ha tutti e sette elementi nutrizionali completi in maniera bilanciata. Questo è il problema, ecco perché ti dicono le diede, mangia carboidrati, mangia proteine, mangia questo, quell'altro, quello e bevi, perché l'acqua sta anche nella frutta. Quindi tutto questo cocktail sbilanciato crea un disordine a livello biologico. E quindi con 50, 60, 70 anni, anche prima, c'è gente uh -huh. che ha l'Alzheimer c'era anche per 30 anni, uh -huh. ci sono giovani adesso anche con l'Alzheimer a 30 anni. Pensa, te. però quello che più, tanto dopo ci spiegherai sì, durante sì. l'evento, tutto ah. quello che è la sua, la sua proprietà, suo sì. applicato, quello non è che ti sei avvicinato a, questa... a questo stile di alimentazione. Eh. Ma, uh, Può essere sì. una filosofia di vita, no? Può essere anche, sì. però io mi approccio più in maniera scientifica, è meglio. Cioè sì, sì è bella che la.. Ti sei avvicinato per un problema di salute? No, no, no, oh. stavo benissimo. Oddio, cioè, fece un incidente con la moto, ma un in infortuna non c'entra niente, però perché questo? Perché ebbi la possibilità di stare più a vedere, a studiare delle cose che già mi interessavano. Quindi questo periodo di malattia che feci per questo incidente mi ha dato la possibilità appunto di approcciarmi diciamo, e a studiare l'alimentazione. Diciamo, e vidi che chiaramente diciamo, i prodotti animali sono i peggiori, no? I peggiori alimenti perché sono ricchi di acidi nucleici e proteine diciamo, che creano molta certifica sul l'acidificazione non è altro che è ossidazione cellulare e dal punto di vista della fisica è un, uh, un elettrone che si perde ogni volta diciamo, la cellula perde elettroni quindi fino ad arrivare alla morte che è assenza di energia Provano. quindi l'assenza di energia provoca diciamo, questo Quindi vieni qua che siamo un po' sotto luce va sì. bene, direi che... va bene, eh, d'accordo, grazie a te cominciamo, diciamo, cominciamo grazie è molto no? qui abbiamo un po' di pubblico e, e mostra, po di abbiamo Mars mascaitano che Se vuoi dire come mai ti sei approcciato a questo tipo di alimentazione? E per curiosità e per cercare uno stile di vita diverso, sano e legato alla natura. E come hai scoperto queste cose strane? E grazie a Lorenza Lullo che. <ride> Cucina. adesso andiamo a vedere adesso facciamo oh, un sottino e e volevo fare con lei un corso quindi ah. prima di fare il corso okay. mi ha consigliato di venire ok c'è gente che viene trovato da dove viene? da 20 miglia 20 miglia cioè dalla Francia praticamente praticamente è la prima vallata italiana quindi dobbiamo parlare anche un po' in francese o no non è il mio forte non è il mio forte tu dietro l'angolo anche? Eh sì, sono non tanto vicino, sono vicino a Pescara, da ah, Pruzzo. Beh, dai, sì. allora, uno da una parte, uno dall'altra. Eh, e dall'aquila però leggermente Ancora, adesso è ancora un po' in ritardo. E... Eh, eh, volevo, così sentire, così. volevo sentire un attimo eh, questo vai. ragazzo, un attimo al volo, se tu sei? Tu sei? <ride> Nicola Scavalucci. Nicola Scavalucci. Salve. E ti sei sei un fruttariano, come ti chiamare Non sono fruttariano, sono tenente fruttariano, ma non importa. Me la No, sì, me la riano di uno, ma non importa il livello alimentare raggiunto. Eh, sono un ricercatore indipendente nel campo dell'alimentazione naturale e della sostenibilità ambientale. Ho capito. Com'è che ti sei avvicinato a questo stile di, di vita? È una cosa nata spontanea, mi sono accorto che eliminando il pranzo avevo più energia a disposizione, e non mi addormentavo più praticamente dopo mangiato. Con la frutta avevo tutte le energie che mi servivano per fare qualsiasi attività. Mi sono accorto che il cibo che non è la frutta mi toglieva energia invece che darmela brevemente. Ecco, me ne sono accorto da solo. Dopo ho approfondito le ricerche successivamente. Ho capito. Bene, dopo ci, magari ci spiegherai qualcos'altro. Ok. Eh, direi che a questo punto... Max, cominci o... Facciamo un salto in cucina. Facciamo un salto in cucina. Ok. Allora andiamo con Max Gaetano in cucina. Vieni pur con me. Anzi, venite tutti con me! un <ride> minuto, per okay. perché erano già tutte fuori, che sì, hanno già, sono già finito. Eh, sei cose. in diretta streaming, ti no, sentono tutti. Eh, Tutto il mondo, non direi quale eh. <ride> sconcio! Andiamo, andiamo, andiamo. andiamo vai, Maxi, facci spostrando. Maxi, Maxi, fa strada andiamo a vedere. Sì, sì, sì, un minuto, un minuto. Velocissimo, stanno aspettando. Quanto abbiamo adesso? Devi sempre fare il calcolo ah è di qua la cucina? si, sì. la fustiglia il ristorante vedi? stiamo andando in cucina Siamo in streaming facciamo della cucina e cominciamo ok lenza brudo non si trova questo no. è il ristorante Scusate, eccoci siamo qua siamo in diretta streaming un minutino se volete fare un salutino a tutti eccoci il qua siamo ah, in cucina con sì. eh, con eh, i cuochi e le, cuo le cuoche e i cuochi che stanno Questo preparando 100 frutta, eh? le vivande di stasera frutta, frutta, sal cioccolato c'è un profumo qua dentro ragazzi che dovreste sentire che profumo Buon che c'è ciao noi ci siamo già visti va bene guardiamo le polpette, le polpette, polpette. la no, carne no. fruttariana eh. le, le polpette. la eh, carne sì. fruttariana senza Perfetto. grassi cos'è che non c'hai? saturi, saturi. Sì. bene Bene, Io eh, direi no? di andare a iniziare, che il pubblico... Dopo vengo da te che ti faccio un'intervestire. Tagliatelle di guarda qua. Tagliatelle di mela. Che meraviglia. Diciamo, guarda, dai, scubietti. Scubietti. Che meraviglia, oh, che oh, meraviglia. Guarda qua. Eh, cioè no, tagliatelle di cetriolo. Tagliate, mi mancava la tagliatelle di cetriolo. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Bene, vediamo che fra poco inizierà il dibattito. Bene, andiamo e cominciamo Tutti dentro Cominciamo? Certamente Eccoci qua di nuovo Bene A curiosare perché sono un curioso vediamo cosa sta succedendo qua bene si sì, sono sì, aperto a vedere gli altri ragazzi si sì, sì, sì. parlava di chi fa cosa così. Devo, devo devo devo verificare se è mi hanno messo con te a fare il streaming e a fare il contenitivo per la festa. Allora, Tutto gli ho chiesto se ci cioè, sarà il wifi. perché per dire che poi, lui per parte di via, allora te vincente per parte di andare a chiedere quanto costa per il l'icono di wifi. perché dobbiamo cominciare a... però lo definiamo da voi. C'è un'altra cosa si sta facendo un po' lunga la cosa abbiate ancora un po' di pazienza no, devono cominciare loro non so perché non cominciano adesso quando feliciteranno ho un calo degli ascolti sennò. No. Vabbè, facciamo, facciamo un girettino, intanto che loro decidono cosa fare. Qui abbiamo un po' di pubblico. Io, adesso, siete in diretta streaming perché devo perdere un po' di tempo, ragazzi. Allora, no, qui davanti a voi avete uh, Alessandro Landini, che è il segretario dell'associazione 26 Marzo, che è l'associazione che ha organizzato questo evento. Ci parli un po' dell'associazione, Alessandro? Perché nasce questa associazione? Nasce per fare dell'informazione dell su svariati temi, su quelli che più ci interessano sono l'ambiente, la, ma anche ah, l'economia legata sempre all'ambiente, nutrizione legata all'ambiente, la salute, salute. E... E questo questo. Bene. Quando è nata questa associazione? Eh. Il 26 marzo. Va ma da casa. Va bene, vediamo che va tutto bene. Andiamo a vedere qua i banchetti. Ah, ecco, sta per iniziare. Bene, bene, bene. Allora, sembra che le cose stiano per iniziare. Ciao. Ciao. Ciao. Valerio, più Ah, sì, sì, sì, sì, sì. E a Mil Tanto che aspettiamo, andiamo qui dalla nostra collega con la sua cam. Ciao. Ma in realtà ciao, non sono proprio una collega, sono molto improvvisata. Ah beh, sono le cose migliori. Speriamo. <ride> Sicuramente. Speriamo tu vieni da? da? Milano. Da Milano. Ti hai fatto un po' di strada. C'era traffico? No, liscia, liscia. Sei andati bene? Okay. ok, tu sei fruttariana? Sì. Chiaramente. Com'è che ti sei avvicinata a questo stile di vita? Perché volevo provare a guarire. Ah, quindi per tu per un problema di salute proprio importante. Non avevo capito che, che Ormai, non va bene, bocca al lupo, ciao. Allora, cominciamo? Eh, cominciamo? sì. sì. Forse riusciamo a cominciare. Io mi metto qua a fianco questo buon omone, cambiato la password. Eh? <ride> Abbiate ancora pazienza. Fra poco comincia l'evento. C'è stato qualche problema per questo notata. Eh, stavamo aspettando una parlamentare del, del, del Senato che purtroppo sembra che sia rimasta bloccata da qualche parte. Essi, a Blumbo, cosa si Dai, max, vuoi che un attimo <laughs> Sì, sì. Di marzo eh, l'evento di oggi è stato organizzato dai ragazzi che eh, ci hanno chiesto di collaborare a questo evento che non è il eh, nostro specifico noi collaboriamo basta questa cosa no? e, volevo solamente dire due cose sulla nostra associazione che è nata quest'anno e che eh, con lo scopo di fare una formazione attiva come stavo dicendo nel senso di fare delle cose come quella di oggi, no? informazione ma anche partecipazione, perché poi ci sarà la cena, ci sarà la cena e quindi eh, dopo mangeremo anche, proveremo quello, che, quello che stiamo, di cui stiamo parlando sostanzialmente. Questo è il terzo evento che facciamo, facciamo delle cose al momento, che eh, possono sembrare anche scollegate da loro, la prima è stata una cosa sull'euro, abbiamo fatto un incontro sull'euro, l'euro spiegato agli nonni al titolo dell'evento ehm, poi abbiamo fatto preso un, un'altra iniziativa che invece non è un'iniziativa di semplice conformazione ma un'iniziativa eh, parapolitica diciamo così abbiamo messo in piedi un comitato per fare, fare causa a era eh, per il teleriscaldamento no? che era secondo noi fatta delle tariffe che non sono lecite eh, e eh, parte eh, della eh, pubblicità ingannevole quindi abbiamo organizzato un incontro pubblico, ne faremo in un altro tra un paio di settimane e, e niente, questo è il terzo evento che facciamo, ripeto, noi ci abbiamo messo solamente il logo, abbiamo fatto il planinaggio, abbiamo fatto un po' di visioni preparative, eccetera, cui no? l'evento è qui dei, eh, degli amici. Perché abbiamo deciso di accettare la proposta di fare questa sera, visto che nessuno di noi è fruttariano? Perché ci è sembrato interessante perché eh, vogliamo fare informazione, perché le cose innovative comunque ci incuriosiscono, perché qualcuno di noi è anche andato alla cena fruttariana che c'è stata un mese scorso qua e ha trovato abbastanza buono eh, il spaghetti di zucchine e, la, e le melanzane, per cui abbiamo deciso di, di partecipare. Io penso, aver detto tutto quello che poco devo dire, passo immediatamente la parola a Marco Gaetano. Non capisco? Ah ecco, forse oh, vicino togliamo vicino alla bocca. Lorenza Bruno arriverà un po' in ritardo e verrà in chiusura. Dunque, um, sì. Se avete fatto gli interventi, venite qua, questo è un dibattito democratico, quindi chiunque voglia venire approfondi, sì. i veri convegni sono quelli dove parla il pubblico, non dove parlano i relatori e basta, cioè quelli non sono convegni, quelli sono esperienze monodirezionali, direzionali, quindi qualsiasi cosa che potrebbe dire, chiedela e poi c'è un dibattito, ognuno meglio parlare con i dati a mano o dire le loro esperienze. Al io faccio una piccola premessa, poi vorrei sentire voi qual è la vostra opinione su quello che si andrà a dire, cioè, parliamo di alimentazione. Immagino che tutti mangiate, no? Non siete e quindi avrete un'opinione su quello che mangiate, se una qualcosa in bocca. La premessa che faccio io è sostanzialmente quello che andiamo a dire è a beneficio di tutta la popolazione, perché chiunque va in questa direzione, cioè va verso l'alimentazione MDA, che poi i relatori spiegheranno trae un beneficio psicofisico di cui mh, non si può neanche esprimere a parole perché bisogna provarlo. Comunque abbiamo visto gente che ha eh, abbondata alla mano e anche regredita da patologie, senza neanche arrivare al turismo, già solo con l'MDA l'MDA magari mh, meglio se vegano però già solo con l'MDA qualsiasi cosa mangiate starete meglio e lo spiegheranno bene i relatori. Il secondo beneficio enorme è che qualsiasi azienda, dalla più microscopica alla multinazionale più grande al mondo che hanno sposasse questo tipo di cose che vi diranno i relatori, cioè la carpotecnia, carpotecnia, capos, vuol dire frutto, la su tutte le ricette elaborate che proverete alla cena, penso che tutti la cena. Questo tipo di ricette, oltre ad essere squisite, non hanno controindicazioni, cioè potete mangiarle anche a volontà, potete mangiare quante volete e non è comparabile come quando mangiate i prodotti zootecnici prodotti zootecnici che i relatori vi spiegheranno stanno devastando il mondo talmente tanto tutti quanti avete volantini, c'è anche la, la slide vedetevi, vi spiegare i relatori perché quelle monche sono lì perché quei sono lì e vi spiegheranno perché siamo un vino mondiale cioè siccome c'è questo mito delle proteine eh, i nutrizionisti per i future food che Spero che quel il microfono vada meglio lei fa mirando Future Food che dirà cioè tutti eh, gli nutrizionisti al mondo che non siano scientifici e modernizzati come loro vi diranno che Future Food per avere tante proteine siccome non possiamo più mettere un... questo, questo... pianeta vi diranno che dovrete mangiare voi e i vostri figli saranno obbligati perché saranno organizzati campagna un soggetto di idea, a allora, mangiare cioè, l'arve l'arve e Scalapaggi, questo è il fuggivo del futuro, secondo eh, una branca nutrizionista considerata all'avanguardia, che però eh, non ha nulla di scientifico, e eh, eh, diremo i motivi. Allora, io conosco tutti i professori di alimentazione di Milano, tutti, quelli anche di zoologia, cioè, quelli che hanno un minimo di collegamento con l'alimentazione, nessuno di loro sa le cose che vi diranno. Questi tre, baldi, giovani, che adesso presento, dopodiché, però vorrei sentire voi, prima che voi ci Comunque, sono Duncan. Eh, Nicolas, Gironimo. Allora, vorrei che almeno per queste 3-4 interventi per dire la vostra opinione in merito, anche a domande, però domande potete fare dopo, cioè dopo l'edizione. Prego, magari se vi alzate perché ho paura che se il microfono potrebbe... Allora, io eh, spero di riuscire a capire qualcosa sulla possibilità di mettere in equilibrio questi nuovi cibi o questo nuovo modo di alimentarsi mettere in equilibrio quelle componenti che ci hanno so sempre raccontato, dei lipidi, carboidrati e proteine. Allora, io ho una storia vecchia dalla macrobiotica degli anni 70, via via, poi biologico, però rimanendo sempre in un ambito abbastanza tradizionale. Da 12 anni non mangio più carne, però ho continuato col pesce, perché non digerisco i legumi e quindi gli dico, le proteine dove prendo? Allora continuo a mangiare un po' di pesce. Perché non conosco bene, leggo, ma un libro dice una cosa, un libro ne dice un'altra, è molto difficile orientarsi, anche nel nostro mondo, diciamo. Ecco, mi piacerebbe riuscire ad avere delle indicazioni un pochino più precise per poter poi eh, eh, si mettere in pratica e di nuovo fare un salto nel processo alimentare. ne <ride> ho fatti tanti e questo è uno dei tanti che vorrei fare. Grazie. Sentiamo qualche altro intervento, e comunque per adesso che parleremo solo di dati scientifici, qua non c'è nessuna teoria filosofica, niente, no? solo dati scientifici, e sono eh, cose contestabili in qualsiasi facoltà. Qualsiasi facoltà lo vedranno come nelle facoltà, perché le facoltà sanno tutto, ma compartimenti stagni, però le sanno, le cose che sono loro, le sanno, però se a compartimenti stagni pro propongono sempre quella nutrizione. Che l'OMS propone perché gliela propongono loro. I giuristi dicono che la noi la tiriamo dall'OMS, ma sono loro che la tirano dall'OMS, che sarebbe l'organizzazione in maniera per la sanità. E io sentirei altri due o tre interventi per sapere un po' le vostre opinioni. Tutti mangiate, vero? Se tutti mangiate, tutti dovete avere un'opinione su quello che vedete in bocca. Eh? Non ci credo che. Prego, sì. ho paura che cade il microfono se mi avvuntano. Ciao eh, Diego, da quest'anno sono vegetariano. E... per il momento, <ride> però già eh, diventando vegetariano eh, mi sono accorto perché quando tu togli la carne eh, cominci secondo me a, a, a notare certe cose, quindi anche che mangiare troppi derivati del latte, eh, cioè, potresti farne anche meno. <ride> Eh, altre persone che conosco hanno eliminato i derivati del latte e si ci, cioè, ci sono sgonfiati perché avevano i gonfiori alla pancia e, e adesso si trovano bene. Quindi io mi trovo molto bene. Eh, essere vegetariani sono magari vegano, vedremo, sono, sono degli stermi.